Ecco carissimi, siamo in piena estate, direi quasi verso la fine dell'estate, il giorno dopo la solennità dell'assunta, in questa domenica, ventesima del tempo ordinario, Gesù si presenta a noi in un modo tutto particolare. Appare duro anche verso questa donna cananea, si mostra, si mostra piuttosto severo, però bisogna dire che è un Gesù stanco, è un Gesù che non ne può più delle ipocrisie degli scribi e dei farisei. Proprio prima ecco, di questo episodio, bisogna contestualizzarlo, in effetti aveva detto ai discepoli che continuavano a riferire del, del, dello scandalizzarsi degli scribi che si erano recati da lui apposta perché lui non faceva le abluzioni, non permetteva che facessero le abluzioni e si parlava del cibo, si parlava di tutte quelle regole dettate dalla religiosità del tempo. Gesù era stanco di questa ipocrisia, di questa religiosità di facciata ed è proprio quando Pietro insiste Insiste proprio per capire quello che, che stava accadendo e perché il maestro avesse così tanta autorità, esercitasse così tanta influenza verso quegli scrivi, e che Gesù spiega, non è ciò che entra nell'uomo, che contamina ma ciò che esce dall'uomo. Quindi abbiamo un Gesù piuttosto stizzito, piuttosto stufato, ecco di questa religiosità ipocrita. Beh, potremmo dire che anche oggi il rischio di vivere la fede in questo modo è sempre incombente. E invece qui siamo di fronte ad una donna canalea, una donna ritenuta piena di peccati, una donna forse pagana, eretica, lontana dalla religiosità ufficiale. Verso di lei Gesù è piuttosto duro, piuttosto severo, ma la donna insiste, la donna le chiede la guarigione, come quando si viene a sapere no, di una persona forte, un guaritore, un guru, ecco lei aveva bisogno del miracolo, per questo si rivolge a questo nuovo guru Gesù, non è presa tanto dalla fede, ma poi riflette quando Gesù le dice guarda che non posso fare nulla per te probabilmente perché Gesù aveva capito che si trattava solo di questo, una richiesta, eh, una richiesta semplicemente eh, così eh, opportunistica, eh, una richiesta dettata dall'opportunismo, dettata dall'esigenza dall personale. E quindi insiste, non posso darlo, ma la preghiera della donna eh, e la sua insistenza richiedere continuamente, parlare di cani che prendono anche le molliche dalla tavola, probabilmente l'avrà commosso Gesù, toccato il suo cuore. Forse avrà pensato, forse io, una fede di un cane che mi rivolga a quest'uomo di Dio, a questo guru presunto, mi rivolgo solo perché ho bisogno, mi ricordo di lui e mi rivolgo a lui solo per una mia necessità personale. La donna riflette, riflette e non si offende chissà, noi ci saremmo offesi di fronte a una risposta del genere che ho da fare con te, non, non posso venirti incontro, poi devo occuparmi di altri, non di te. E Invece lei insiste, si prostra, il gesto della prostrazione è un gesto di grande umiltà, di umiliazione, riconoscimento della signoria di Dio in quel guru, in quella persona, in quel Gesù di cui tanto si parlava. Ecco, la donna dunque compie un atto di fede vero e proprio, al di là delle formalità, al di là delle ipocrisie di quel tempo. Dimostra tanta fede Gesù, di accorda il miracolo, alla figlia del resto, alla figlia che è indemoniata, alla figlia che è, diciamo, è il frutto, è la conseguenza di una vita lontana da Dio, di una vita vissuta nel politeismo. I cananei, sappiamo, erano politeisti, quindi una fede lontana dall'unico Dio, dalla fede monoteista. Per questo gli ebrei non è che non avessero ragione a ritenerla eh, diciamo indegna o quantomeno lontana da quell'ordine costituito. Però ecco Gesù va al di là. Comprendiamo allora che il cuore di Cristo è aperto a 360 gradi e la sua è una misericordia senza confini e senza misura. Non ci sono preferenze di persone in Gesù, anzi, come proprio possiamo notare, sembra essere addirittura che Cambia, il suo atteggiamento cambia, perché quello che conta è maturare la fede, crescere nella fede, osservare una vita di fede, eh, osservare quella religione, viverla concretamente, quella donna ha dimostrato forse più di tanti altri ecco, di essere una donna credente e ha confidato eh, pienamente in Lui. Per questo Gesù le ha accordato il miracolo. Anche noi dovremmo forse imparare da questa donna, ecco, anche noi imparare a prostrarci, imparare ad abbandonarci. A Gesù con fiducia e lui senz'altro ci verrà incontro. Buona domenica a tutti.